auto nella mia esistenza sembra che so fare solo questo cioè se volete ribaltare un auto chiamate me parte che non ci sono armi cavolo c'ho un tizio in testa un tizio sulla destra sono circondato Qua sta una cesta no? Esatto ok allora vediamo un attimo fucile a pompa mm. Guarda è la prima volta che non preferisco il fucile a pompa appena starto via, via via via via Mi serve questa cesta pensandoci qualcosa di decente qualcosa di decente Comunque raga cavolate a parte per cercare ovviamente di rendere la sfida un po più nesti Utilizzerò principalmente all'interno del game Delle auto cioè mi muoverò principalmente Tramite le auto e per quanto possibile Anche durante i fight magari Però ovviamente sempre in maniera limitata Cercando di portare avanti la partita e di vincerla Però comunque sarò molto Andrò molto sul rischio ok quindi le utilizzerò Davvero molto le macchine per ora non credo sia il caso Perché abbiamo appena startato e non abbiamo neanche La situazione favorevole per farlo Infatti questo tipo è già un po' pericolosetto Mi ha fatto un po' malascio Però non fa niente, questo addirittura c'aveva un AOG. Mm, direi che possiamo in realtà già andare a muoverci in giro con l'auto Mi curo un attimo, per raga andiamo a prenderla Perché qua di solito almeno una spona sempre Quindi non mi faccio più di tanti problemi Questa credo che sia effettivamente un'auto Me la fa spottare Sì, ok, a posto Altro nemico Secondo voi questo si fa buttare sotto? No? Però la prova Proviamo Questo dovrebbe essere una pseudo auto da corsa Se non sbaglio Dovrebbe essere di medio alta fascia a parte che questo non lo posso fare Devo scendere Ma è incazzato nero sto tipo Oh Oh Ma è un brigante No Ah è un bot e basta ok no era un bot Era un bot ragazzi calmi tutti era un bot ok A posto va bene allora dov'è già l'ho ribaltata No ok come potete vedere la mia auto è dritta Bella normale quindi non ho sbagliato Niente direi di andarcene però Quasi quasi andiamo qua ragazzi dai ci facciamo Il giro per andare a pleasant facciamo così Tra l'altro ragazzi ovviamente direte voi è ovvio però voglio specificarlo C'è una netta netta netta differenza Tra quando cammini sulle strade uh, Diciamo cementate insomma Adibite alla guida che alle strade invece Che non sono adibite alla guida quindi quelli con l'erba Perché spona sempre qua all'improvviso un camion? Mi fa sempre baggare la vita questo camion Aspettate un attimo che sotto mi pareva di aver sentito Una chest leggendaria epica Vabbè avete... A parte un lama visto anche un lama Mamma mia Bello fresco Abbiamo trovato un bel po' di roba ragazzi Calmi tutti Io Vi voglio ricordare comunque che la sfida la dobbiamo vincere Quindi va a prescindere da tutto Allora vediamo un po' Eh, vabbè Diciamo che era abbastanza evitabile Cado qua in acqua, mi sfondo le gambe Ti prego dimmi di no, va a posto Ci prendiamo il lama, così riprendo un po' tutti i materiali che ho utilizzato lì Risaliamo, ci prendiamo l'auto e sediamo Facciamo così Ok, let's go Qua in zona nessuno? Sicuri? Pleasant vuota? Neanche anche se faccio un po' di casino Ok, no, c'è, cioè, Questa era... stava qualcuno nella macchina Mamma mia, signori! <ride> E eh, mamma mia, ma cosa è successo? Fa un po' male la testolina, per caso, eh? Fa un po' male la testolina. GG per noi. Ok, ritorniamo in auto, ragazzi. Oh, è un game aggressive! Noi la dobbiamo ribaltare, questa macchina, fra. La ribaltiamo, avete capito bene, raga? La dobbiamo ribaltare. Quindi, let's go, non fermiamoci. Continuiamo a girare per la strada per quanto possibile, in modo da renderci un po' più piacevole il viaggio. E let's go. C'è un'auto sulla sinistra, la sento, la vedo. Ci sono due auto. Rientra ti conviene Cavolo Ho rischiato eh Ho rischiato Ok non Fa niente dai uh, Mi faccio tutte queste raga Dovrei farmi quella grande Me ne rendo conto Ma non fa niente Perché Riesco a fare così così Sono un po' più veloce Andiamocene Era solo un'auto Comunque non erano due Ok Andiamo tra l'altro a breve credo ci convenga già fare benzina Lo so che abbiamo ancora circa il 60% di benzina Però non lo so, non mi fido molto di sta cosa oh, C'è qualcuno, c'è qualcuno ragazzi, c'è Sta qua Allora, per quanto vorrei utilizzare ragazzi La macchina in questo caso non ha proprio senso Vorrebbe dire perdere Perché la macchina non se la cava proprio bene sull'erba Se la strada non è asfaltata non è il caso Quindi lasciamo stare Ok, uno eliminato, a posto così, scusatemi un attimo la apnea, ma la situazione, <coughs> l'avete vista, non era al top. E c'è qualcun altro. Credo che ci convenga. a Meno che qualcuno non ce l'abbia rubata? Qua se qualcuno, se l'è presa. Au! Oh, Anfamer! torna qua! Si è presa la nostra macchina! Ma me io devo andare su quello che si è rubato la macchina! Che non era lui, vabbè, però. Ci troviamo, poverino. Sol. Diciamo che si è trovato in mezzo, però vabbè. Eh, tra i tre litiganti il terzo a bosca, cioè così. Mi serve la mia macchina. Che fine ha fatto? Ridatemi la mia macchina. Aia, aia, aia, aia. Oh, oh, oh. Ok. Ok. Ok, ok, ok, ok. No, però vabbè, non, non te lo faccio fare, ovviamente. Guarda, lascia stare perché. Già, già l'ho giocata male troppo. Vuoi pure a fare così. Vabbè, dai. Diciamo che non ti doveva andare così, dai. Ok, mi sono bloccato all'improvviso, non so perché non ho più sparato Va bene Dice... Oh, safe, vabbè, ho due jump Ok, non è un problema, però volevo girare con la macchina Fra, mi hanno rubato la macchina Luridi Qui è di autority. scordiamoci di muoverci con, uh, con Le jump, cioè con le macchine Ragazzi, perché qui la zona non è per niente Adatta all'utilizzo di macchine Sì, ma qua gente ci deve stare per forza Dai, li ho visti sparare prima È impossibile che non ci sia nessuno oh. Non aveva capito che c'ero, mamma mia quanto godo, mamma mia quanto sto volando fra, quanto sto volando, ok, calmi calmi, la tramgan me la prendo, va bene, la tramgan me la prendo, però ragazzi lo sapete, lo potete immaginare, indovinate, non voglio prendere invece il rampino. Il rampino non è qualcosa che voglio prendere perché altrimenti so che io l'auto non la prendo più, ma la sfida ragazzi è quella di non ribaltare l'auto e dobbiamo rischiarla tutto il tempo del game per quanto mi riguarda, quindi mi spiace, ma niente rampino. Me ne vado ma niente rampino Però dobbiamo trovare un'auto Ok l'auto c'è Non ancora Si sta facendo il giro? Si sta facendo il giro? Mi ha visto sicuro? Beh ora lo sto sparando quindi non è impossibile Eh vabbè frate. Ti è andata male? Sta un altro tizio dietro di lui Ma quanta gente c'è? Oh ma stiamo scherzando Mamma mia Ma che noia Ok uno Curami grazie Eh, Però quello è un problemino Quello è un problemino Non so chi sta sparando però Ah Sto sparando un tizio che sta su di me praticamente. Bene. Questo è bravo. Mamma mia! GG, via, via! Ok. Allora, sta un altro là? Costruzioni da poco? Ok raga possiamo farci 13 kill e portarci a casa In realtà anche la sfida So che non l'ho ho utilizzato molto le macchine Ma ho fatto della, del mio meglio comunque Però una buona parte del game l'abbiamo abbiamo avute dai Le macchine le abbiamo utilizzate per poco Avete ragione Però dobbiamo ancora fare l'ultima kill E qui abbiamo due macchinine Che dite se Se magari No? Vediamo un po' Andiamo a vedere se riesco a farlo uscire in qualche modo Perché credo sia un bot Credo sia un bot Quindi l'ultima kill me la posso fare pure con l'auto Cavolo, questo è un po' complicato Oh, è uscito, è uscito, è uscito, è uscito. Ah, lasciami stare l'auto, grazie Sta lì, non mi vede, non mi vede Non mi fare male, ti prego, colpito 59, insistiamo 42, insistiamo E dai, è eliminato con l'auto È eliminato con l'auto, fratelli. Non si manco ribaltata GG per noi